Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego dove trovare questa forma del crogiolo, la coda Come ho detto nel video precedente eh, Per quelli che sono iscritti al canale e che hanno visto quel video della forma del crogiolo Le corna Adesso vi faccio vedere quell'incantesimo che ho portato nel video precedente Ed eccolo qua Allora eh, Ma che cazzo fa sto coso? Eccolo qua Questo Ok Ok quindi oggi vi porto in questo posto dove trovare questa forma del crogiolo, la coda. Quindi dirigetevi qua, questo è il famoso posto dove tutti iniziano a cazzeggiare, a livellare, a... a, a che fare qua? A che fare? A cercare di uccidere quel gigante a livello 1? Oddio, eccolo. Già. Per quelli che sono già stati qua in questa terra e che hanno ignorato questo posto, hanno proprio sbagliato del tutto, quella è la galera, ok? Quella è la galera, quindi entrate nella galera e all'interno troverete quel bastardo del crogiolo con la spada, quello bello grosso con le corna, una volta ucciso vi darà la forma questa qua, un attimo che la, la devo equipaggiare, vabbè la devo equipaggiare, mi serve un punto di grazia, vabbè. Comunque ragazzi se volete anche l'altra forma del crogiolo, le corna, questa qui, guardatevi uh, il video precedente. E niente ragazzi se il video vi è stato utilissimo, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Elden Ring. Ciao!